Ciao, da Laura di Kairos Comunicazione. Oggi parliamo di un argomento veramente di tendenza, quello delle influencer marketing. Per tutti i fruitori dei canali digitali, soprattutto dei canali social, sarà assolutamente un termine noto, quello appunto delle influencer, ma chi sono gli influencer e perché possono essere utili per fare e per accompagnarti nella tua strategia di marketing digitale? Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose, la prima è che nel link in descrizione se vuoi richiedere la nostra ora di consulenza gratuita puoi farlo e l'altra è che se vuoi continuare a seguirci non devi far altro che iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Parlare di influencer marketing significa innanzitutto parlare di nuovi comportamenti d'acquisto. Nasce attraverso i social un nuovo modo di acquistare prodotti e servizi che potremmo in qualche modo definire il social commerce. Questo che cosa comporta? Comporta che sempre di più i canali social diventano un canale attraverso il quale conoscere brand, scoprire prodotti e servizi ed essere in qualche modo guidati nel tempo all'acquisto di questi prodotti e servizi. La dell'influencer marketing all'interno di questa nuova modalità di acquisto, di queste nuove modalità della quale noi consumatori ci approcciamo alle vendite e quindi ci approcciamo agli acquisti, deriva dal fatto che l'influencer marketing è una modalità di comunicazione attraverso la quale ci stacchiamo dal classico concetto di comunicazione pubblicitaria. Perché? Perché l'influencer, e questa è la caratteristica di chi può essere definito influencer, sono innanzitutto delle persone esperte del settore o di una determinata materia può essere il settore eh, dei viaggi, il settore della nautica, può essere il settore della cucina, ehm, del marketing, della tecnologia. Ma noi riconosciamo in quelle persone che seguiamo un valore in più, una competenza, una affidabilità e per questo decidiamo di seguirle. L'altra caratteristica dell'influencer marketing e di chi può essere definito un influencer è che hanno una comunità, cioè un insieme di persone fedeli che iniziano a seguirlo. Lo seguono o su un blog o su un canale social. Questo dipende da dove l'influencer va a costruire la sua comunità di persone. La terza caratteristica di chi può essere definito come influencer è che produce dei contenuti di valore. Cioè dei contenuti che sono veramente apprezzati e diventano virali, condivisi dalla propria comunità. Perché per una realtà, anche una piccola realtà, un'attività uh, locale può essere utile? Avalersi della collaborazione degli influencer, perché vanno, come abbiamo detto all'inizio, al di là di quello che è il messaggio, il classico messaggio pubblicitario. L'influencer riesce a parlare in maniera diretta, in maniera personale, attraverso quel canale di fiducia che ha creato e ha costruito con la sua comunità. Noi utenti non percepiamo quel messaggio come un vero e proprio contenuto pubblicitario e siamo portati a fidarci perché si è creata quella relazione con l'influencer che abbiamo deciso di seguire e quindi quello che lui ci racconta, quello che lui ci propone, è come se in un qualche modo ce lo stesse raccontando un amico. Ebbene sì, come dice la parola stessa influencer, gli influencer la loro capacità è che fungono da leva d'acquisto nel processo di marketing, riescono a influenzare gli acquisti di noi consumatori. All'interno della categoria di influencer potremmo suddividerli in due macrocategorie, quella dei creator, cioè di quelli che creano contenuti digitali e delle celebrities gli influencer che andiamo a definire come creatori di contenuti digitali sono proprio quelli influencer che nascono all'interno dei canali social siano essi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube sono delle star, dei personaggi famosi, più o meno famosi dipende poi dalla comunità che li va a seguire ma che trovano la loro origine, eh, trovano la loro audience proprio all'interno del canale social mentre invece le celebrities sono dei personaggi noti che trovano la loro notorietà magari nel campo dello sport, del cinema dello spettacolo fuori dai canali social, ma che all'interno dei canali social hanno ovviamente una forza attrattiva perché richiamano tutte quelle persone, insomma, che li seguono per la loro notorietà e la loro fama. Per le piccole realtà è chiaro che diventa utile farsi eh, affiancare nelle proprie strategie di marketing digitali da quelli che sono gli influencer definiti come creatori digitali. Innanzitutto perché le celebrities ovviamente lavorano con dei budget a diversi zeri difficili da poter essere sostenuti dalle piccole realtà. Ma soprattutto perché anche le grandi celebrità, eh, i personaggi famosi hanno una, eh, un target, una comunità molto eterogenea mentre invece quando parliamo di creatori di contenuti digitali e quindi dei più piccoli influencer quelli che si trovano a lavorare con migliaia di persone anche centinaia di migliaia di persone ma non milioni di persone è chiaro che hanno una comunità molto molto più coesa, molto più in target perché vengono seguite non tanto in quanto personaggi famosi ma quanto personaggi appunto esperti di una determinata materia e quindi divulgatori di un determinato contenuto è facile quindi che il pubblico di persone che li segue sia uh, un pubblico molto omogeneo e quindi capace di poter essere influenzato con dei post, con delle storie, con dei video che L'influencer, e appunto in quanto creatore di contenuti digitali, sarà eh, abilmente capace di comunicare ai propri follower. Quindi, se hai un'attività locale e stai pensando di affiancare dell'influencer per la tua strategia di marketing, voglio darti alcuni suggerimenti su come iniziare ad impostare questa strategia. Innanzitutto, Cerca degli influencer che siano affini al tuo target, cioè che siano credibili rispetto a quello che è il prodotto o il servizio che tu uh, vendi e che offri al tuo pubblico quindi per questo deve trattarsi di influencer che hanno un'affinità di valori con il tuo brand che si assomigliano che sono credibili rispetto al tuo prodotto e al tuo servizio che abbiano un numero di fan non eccessivamente elevato e che il numero di fan rappresenti che sia innanzitutto reale e che effettivamente rappresenti quello che può essere il tuo potenziale pubblico cerca di capire poi la qualità e la quantità dei contenuti che questo influencer potrebbe andare a produrre per il tuo brand È la modalità modalità attraverso la quale racconta e può andare a trasferire questi contenuti. Quello che poi devi andare a valutare è sicuramente un budget, un budget da mettere a disposizione, e la retribuzione, chiamiamola così il compenso, forse meglio dire che può essere data a questi influencer, soprattutto i piccoli influencer, molto spesso si tratta di un scambio o di oggetti o di servizi. Quando si sale con il livello degli influencer allora si parla di compensi in termini di denaro, ma ci sono i micro influencer eh, con i quali invece è possibile fare appunto dello scambio anche di prestazioni. Infine nella scelta dell'influencer devi valutare la piattaforma all'interno della quale vuoi impostare la tua strategia di influencer marketing. Ovvero se vuoi lavorare su Instagram cerca un influencer che sia forte nel canale Instagram, non fare l'errore di pensare che quell'influencer capace di produrre contenuti su TikTok per esempio possa essere altrettanto bravo nel produrli su Facebook. Quindi valuta la piattaforma nella quale tu vuoi veicolare il tuo messaggio e cerca un influencer capace e che abbia una comunità all'interno di quella specifica piattaforma. Se ti è piaciuto questo video lascia un like o condividilo. Se vuoi metterti in contatto con noi in descrizione qua sotto trovi un link per chiedere la nostra consulenza gratuita. Se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale canale clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un video ciao e alla prossima